Ciao a tutti, oggi vedremo come eh, caricare una foto su Wikimedia Commons il eh, grande database di immagini e file multimediali connesso a Wikipedia innanzitutto il primo passo che dobbiamo fare è registrarci con il tasto login posizionato in alto a destra questo è il mio username e la mia password e con il tasto login accedo alla piattaforma Ora che sono entrata su Wikimedia Commons per caricare la mia foto dovrò premere o il tasto upload sulla destra che troverò ehm, anche eh, sulla sinistra nel menu partecipare come carica. Una volta premuto il tasto Upload, mi si apre una procedura di caricamento guidato molto semplice da seguire. Il primo step è selezionare il file multimediale, quindi la mia foto, in questo caso, che voglio caricare. Io, eh, ad esempio, eh, ho scelto una fotografia che ho eh, scattato nella città di Ravenna e che raffigura una, una chiesa, la Basilica di San Francesco. Appena ho inserito la foto, ne posso caricare anche più di una, premo il tasto Continua. Nello step successivo, eh, Commons mi chiede di dichiarare se questo file è o non è opera mia. Io l'ho scattato e quindi dichiaro che è opera mia. Passo allo step successivo in cui eh, è necessario inserire alcuni dettagli riguardo alla mia immagine. In particolare dovrò dare un titolo eh, il più possibile descrittivo, ad esempio la chiamerò Basilica di San Francesco a Ravenna in una giornata di sole. Ehm, nei campi sotto eh, po posso aggiungere una didascalia, ad esempio dire che si tratta della Basilica di San Francesco, Francesco a Ravenna e una descrizione un po' più ampia, quindi posso copiare e incollare il titolo in questo caso e dire Basilica di San Francesco a Ravenna in una giornata di sole con alcune bicic biciclette in primo piano. Eventualmente posso aggiungere descrizioni anche in altre lingue per rendere diciamo, eh, la, la descrizione comprensibile anche ad utenti stranieri. Scelgo la data di oggi in cui eh, ho scattato questa foto, diciamo, ho deciso di caricare questa foto. E poi, cosa molto importante, devo categorizzare il mio file ossia eh, inserirlo in un insieme mh, di fotografie mh, rilevante in modo che gli utenti possano trovarlo in questo caso, visto che la foto rappresenta una chiesa di Ravenna io posso vedere la categoria di Commons Municipalities in Italy by Name e andarmi a vedere come, come si chiama la categoria dedicata a Ravenna ecco qua si chiama in particolare Category due punti Ravenna. Questa categoria ha anche tante altre sottocategorie, ad esempio Art of Ravenna o Architecture in Ravenna. In particolare a me eh, interessa eh, l'architettura di Ravenna perché infatti la, la chiesa può essere considerata un'opera un eh, architettonica. Vado dunque a inserire le categorie la prima è Ravenna, e vediamo che con l'autocompletamento già la piattaforma me la suggerisce. E la seconda è Architecture in Ravenna. Ecco qua. Una volta completata tutta la mia descrizione, passo al prossimo step di pubblicazione del file. Eh, la piattaforma mi chiede anche di eh, aggiungere dei metadati eh, per eh, spiegare al meglio che cosa è ritratto in, questo, in questa immagine. In particolare io allora metterò chiesa e poi voglio mettere anche biciclette anche se sono un elemento non fondamentale della foto però mh, bicicletta. Potrebbe essere utile sapere che in questa foto c'è una bicicletta, qualche utente che ad esempio vuole ehm, che so, fare un, utilizzarla in una pagina dedicata al, ai mezzi a due ruote. A questo punto premo pubblica dati. Ed ecco qua, la mia eh, immagine è ora caricata su Wikimedia Commons. A questo link la posso ritrovare.